Rotolo di patate: ingredienti 600 g di patate, un cucchiaio di farina, 6 cucchiai di parmigiano, un uovo, sale. Per il ripieno, 100 g di prosciutto cotto, 100 g di scamorza affumicata. le patate e poi schiacciatele con uno schiacciapatate, impastate tutto con gli ingredienti. Un po' di olio d'oliva in un foglio di carta forno, mettete il composto di patate nella carta forno e date una forma rettangolare. Col prosciutto cotto e il formaggio Aiutandovi con la carta forno, fate un rotolo, arrotolate bene le patate e chiudetelo bene ai lati. Fate cuocere a 200 gradi per 25 minuti. Fate cuocere altri 15 minuti senza carta forno. Che ne dite? Si presenta bene? È un ottimo piatto unico, una delizia per il palato, una vera vera bontà!